Il vento sibilava nella valle e la tenda a piramide che costituiva l'avamposto numero 1 tremava da cima a fondo sotto le raffiche. La sentinella Rude mise le mani davanti alla lampada a petrolio che illuminava debolmente l'interno della tenda per difenderne la fiamma giallastra dalle sferzate di vento. Poi quasi si sentisse colpevole, gettò una rapida occhiata alla sentinella Denison, che giaceva tutta vestita su una brandina, in un angolo della tenda. «Non la smette di soffiare», disse Denison. «Stava supino, le mani sotto la testa, gli occhi fissi al culmine dei teli. Di quando in quando muoveva le dita, divertendosi ad osservare i giochi d'ombra sulle pareti. Lo so, borbottò Rudd, mordendosi le labbra e distogliendo lo sguardo e allora che stai a fare lì? disse Dennison non lo so rispose Rudd, ritirò le mani lanciò un'altra occhiata a Dennison poi il suo sguardo si spostò sull'angolo della tenda a sinistra del telo d'ingresso la cassetta era sempre là ma di chi hai paura? domandò Dennison non si muove mica non lo so disse Rudd. E per un attimo sentì montare l'ira ma questo è il nostro dovere dobbiamo tenere d'occhio la cassetta si alzò con aria decisa e si avvicinò alla cassetta era nell'angolo alta un metro e venti larga un metro e venti profonda un metro e venti ed era di legno col coperchio saldamente inchiodato da quando erano sbarcati in quell'isola avamposto lui e Dennison avevano ricevuto l'ordine di non perdere di vista la cassetta la puoi vedere anche dalla tua brandina disse Dennison interrompendo le sue riflessioni mica è proibito guardarla stando sdraiati non mi importa disse Rudd. per me è meglio sorvegliarla da qui disse Dennison ah. e il suono si spense in uno sbadiglio «Svegliami se arriva il tenente», aggiunse. Rudd si irritò. Voleva dirglielo a quel Denison che non poteva dormire in servizio. Non era previsto che Rudd sorvegliasse la cassetta da solo. Quando il tenente aveva dato l'ordine era stato chiaro. «Mai uno solo a sorvegliare la cassetta, assicurarsi sempre di osservarla in due contemporaneamente. Non si può credere a uno soltanto». E sia Rudd che Denison avevano annuito con serietà. Ma era sempre la solita storia. Denison avrebbe continuato a dormire sino a quando il tenente, raggiunto il telo d'ingresso, non avesse cominciato a cercare, imprecando, i bottoni per aprire. E Dennison sarebbe scattato in piedi afferrando il suo fucile prima che il tenente irrompesse nella tenda per ispezionare le sue sentinelle. Più tardi, quella notte, Rude aveva sussurrato a Dennison che se ne stava in piedi col fucile ben stretto tra le mani. «Sei sveglio?» «Certo!» aveva risposto Dennison. «Mi stavo chiedendo, aveva soggiunto Rude, ti stai sempre a chiedere qualcosa tu di che cosa si tratta stavolta?» Mi domandavo perché... Aveva detto ancora con un fil di voce Rud. Perché che cosa aveva replicato Dennison brusco? Che cosa scemo? Niente. E Rud s'era voltato a guardare la cassetta, benché fosse difficile distinguerla in quel buio. Ma poi, a poco a poco, aveva ritrovato il coraggio di fare domande e Dennison, che era sotto le armi da molto prima di lui, finalmente glielo aveva detto. Perché una volta la cassetta apparteneva al nemico, moltissimo tempo fa aveva risposto e persino lui che preferiva dormire invece che sorvegliare la cassetta non aveva potuto fare a meno di posare gli occhi sul telo d'ingresso per paura che il tenente o eventualità anche peggiore il colonnello fosse vicino il nemico aveva mormorato Rudd gli occhi pieni di paura sta zitto idiota aveva sibilato Dennison Dennison non sapeva tutta la storia nessuno la sapeva ma i fatti erano questi la cassetta conteneva un'arma del nemico una vecchia e potentissima arma che per nessun motivo doveva ritornare nelle sue mani e nei momenti difficili come ora che i cani si aggiravano abbaiando sulle tracce del nemico la cassetta non era mai stata perduta di vista e così nessuno l'aveva portata via tutto qui da allora però Rude si era sentito orgoglioso dell'incarico ricevuto e si meravigliava molto che Denison potesse dormire invece che stare di guardia. Specie nei momenti brutti, quando i cani abbaiavano. Ed ora i cani abbaiavano come non mai prima e il tenente era venuto due volte quella notte anziché una e poiché la loro razione di petrolio era finita, ne aveva portato dell'altro. «Tenete d'occhio la cassetta!» aveva detto secco andandosene ora Rudd sorvegliava la cassetta e anche denison sulla sua brandina teneva gli occhi bene aperti non ebbero il cambio che il mattino dopo quando il sole era già alto quella sera quando ritornarono alla tenda il tenente consegnò a ciascuno di loro una pallottola per i fucili era la prima volta che entrambi tenevano in mano un fucile carico fuori il vento aveva ripreso a sibilare forte ma al di sopra del sibilo giungeva il latrato dei cani Rud abbassò rapidamente le mani sulla lampada a petrolio per ripararla dal vento le cose si stavano mettendo male Rud lo sapeva d'improvviso da fuori giunse un gran rumore i cani erano vicini ora e dovevano essercene dozzine che abbaiavano come matti e Ed Denison disse «Ascolta, abbaiano forte!» disse Rudd. «No, non quello, li sento di grignare i denti!» E attraverso quel rumore giunse lo scalpiccio degli stivaloni di un uomo che correva nel fango alto. «Il nemico!» gridò Rudd, imbracciando il fucile, un dito pronto sul grilletto. Ma non era il nemico, era un caporale, una staffetta che veniva dalle altre posizioni. Si fermò ansimante al centro della tenda, era un omone con la barba nera, gli occhi arrossati e cerchiati da solchi neri più profondi di quelli del tenente. «È questa?» disse Ansante indicando la cassetta. Rud non vedeva il caporale da parecchie stagioni ed ora sembrava molto invecchiato. «Sì, è questa!» disse. La staffetta riprese fiato e per un attimo nella tenda tornò il silenzio. Poi si mosse e allungò timidamente una mano verso la cassetta, ma la ritirò di colpo. Si girò sui tacchi e fissò le sentinelle. «Dovete spicciarvi», disse. «Siamo battuti». «Battuti», disse Rudd. «Non ci credo». Dennison diede un'occhiata alla staffetta, poi si sedette sulla brandina e si accinse a infilarsi gli stivali. «Forza», disse a Rude. «Non avremo tutta la notte a disposizione» battuti ripeté il caporale e la cassetta domandò Rudd. la cassetta distruggetela replicò il caporale presto non avete tempo da perdere dovete raggiungere le colline appena finito il caporale porse a Rudd una lattina di petrolio e con la baionetta la sfondò dato il colpo rimase un attimo in silenzio poi si portò la mano al berretto arrivederci disse e spicciatevi Ruth guardò un attimo la lattina, quindi cominciò a versarne il contenuto sulle assi di legno che chiudevano la cassetta. L'abbaiare era frenetico adesso e molto vicino a quanto sembrava. Dennison gli tolse di mano la lattina. No, disse ansimando, dentro ci deve essere qualcosa che non si può distruggere così, in volti umidi o metallo o qualcos'altro. Dobbiamo togliere il coperchio. Si avvicinò. E cominciò a forzare le assi del coperchio no disse rude non abbiamo il permesso di farlo dobbiamo sorvegliare la cassetta non guardarci dentro ma dennison non si fermò e Rudd stette a guardare le assi che si sollevavano stridendo arretrarono di un passo e guardarono dentro la cassetta c'era un foglio di carta ingiallita con sopra cinque segni neri dennison lo prese e lo gettò da parte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 Dennison lanciò un grido di rabbia e di paura e versò freneticamente il petrolio sopra quelle cose che parevano scatole e su quel foglio di carta ingiallita con i cinque segni neri poi infilò il foglio nella lampada e ve lo tenne finché un angolo non prese fuoco quindi buttò la carta incendiata sopra la cassetta e tutti e due corsero fuori dalla tenda verso le colline correndo rude si sentì pieno di paura